Ciao da Laura di Kairos Comunicazione oggi parliamo di video brevi avrai notato anche tu se sei un fruitore di contenuti digitali come negli ultimi nell'ultimo anno eh, siano nati due contenuti veramente interessanti i primi sono i reels su instagram e i secondi sono gli short su youtube ma prima di proseguire in questo video voglio dirti due cose la prima è che sotto in descrizione troverai un link per richiedere la nostra prima ora di consulenza gratuita la seconda cosa è che se vuoi continuare a seguirci ci fa piacere non devi fare altro che iscriverti al canale cliccare sulla campanellina in modo tale da ricevere una notifica tutte le volte che pubblichiamo un nuovo video Oggi parliamo quindi di video brevi. I video brevi sono un contenuto che sta spopolando su quasi tutte le piattaforme digitali. Un po' è stato TikTok a dare questa tendenza perché? Perché è stato un nuovo social che ha immediatamente attratto soprattutto i giovanissimi ma poi pian piano le fasce d'età delle persone che stanno utilizzando TikTok sta crescendo. È diventato magnetico questi video brevissimi di 15 secondi 30 secondi che hanno iniziato ad attrarre l'attenzione delle persone. Cosa ha fatto Instagram? Instagram ovviamente, eh, per evitare di perdere una importantissima fetta di pubblico, ha creato l'equivalente di quelli che sono i video su TikTok e nascono quindi i reel. Dei video brevi, nati prima con una durata massima di 30 secondi, oggi arrivano fino a 60 secondi, che sposano le funzionalità previste nelle stories e quindi la possibilità di essere editati all'interno della piattaforma di Instagram, la possibilità di inserire gli adesivi di inserire i tag di inserire gli hashtag di inserire insomma un po' tutte quelle che sono gli strumenti che instagram ci mette a disposizione quindi se su instagram nascono i reel su youtube vedono la luce gli short anche youtube il canale per eccellenza la tv aperta a tutti diventa una piattaforma che inizia ad accogliere i video brevi che hanno la durata massima di 60 secondi e che possono essere editati all'interno della piattaforma che cosa ci fa capire questo? Che video che le persone iniziano ad apprezzare ad affruire in una maniera quasi eh, compulsiva perché eh, l'inizio eh, quando si iniziano a vedere video di questi contenuti eh, si scorrono velocemente uno dietro l'altro proprio perché sono brevi perché non si ha la necessità insomma di dedicare tanto tempo e quindi questo ci fa capire come è, è necessario andare a creare e sviluppare dei messaggi di comunicazione che siano sempre più sintetici dove sintetico non vuol dire di poco valore perché breve e sta proprio lì la sfida riuscire a fondere nella brevità tanta qualità un po' come succede per tutti gli altri contenuti siamo abituati a vedere i titoli e ad interpretare e ad acquisire le informazioni dico sempre morsicandole in maniera veloce qua e là ecco lo stesso facciamo con i video li scorriamo in una maniera veloce e rimaniamo attratti da quelli che più ci piacciono da quelli che in quella brevità riescono comunque a lasciare qualcosa il mio suggerimento qui quindi se hai una tua attività economica, se sei un imprenditore, o un professionista, iniziare a pensare come poter utilizzare questi brevissimi contenuti anche all'interno della tua strategia di marketing e di pensare come adattarli a quelli che sono i tuoi obiettivi di business. Anche perché essendo i contenuti del momento, i contenuti di tendenza, sono quelli che le due piattaforme, tanto YouTube quanto Instagram, tendono a prediligere. Devi sapere proprio che la caratteristica di Reel su Instagram è quella di essere mostrati al di là del pubblico delle persone che ti seguono. Quindi la possibilità di eh, acquisire nuovi clienti attraverso questi video brevi al momento è veramente elevatissima. Se ti è piaciuto questo video un po' più lungo di un video breve lasciaci un like e condividilo. Se vuoi continuare a seguirci per altri suggerimenti sul mondo digitale sulle strategie di crescita per imprenditori devi semplicemente iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina per ricevere una notifica tutte le volte che pubblichiamo un nuovo video. Ciao!